No, buongiorno e bentrovati in questo nuovo video Io sono Iris e vi do il benvenuto a nome mio e a nome di Astro Center Italia eh, Ci ritroviamo oggi per seguire le previsioni per l'anno 2019 per il segno dell'acquario Quindi partiamo subito dai nostri Simulon e vediamo che cosa ci riserva per il segno dell'acquario Oh una bellissima carta Una donna eh, in volo su un airone Cosa significa? Significa allora, intanto, è una carta bellissima che indica l'amore universale, quindi è un anno dove potrete sperimentare sensazioni di elevazione, di amore, ma a 360 gradi: eh, non, non parlo solo di amore per un'altra persona, proprio nei confronti del pianeta, eh, delle persone più bisognose, ehm, degli animali. Quindi, una bella carta molto, che indica molto altruismo. Uh, per quanto riguarda questo volo indica allora intanto che potrebbe esserci qualche spostamento in aereo ma proprio qualche spostamento magari eh, decido di trasferirmi in un luogo lontano decido di fare un viaggio esotico non lo so dove ho appunto bisogno di, di spostarmi di mettere distanza tra me e un luogo che mi è diventato troppo stretto potrebbe anche significare che ho bisogno di cambiare prospettiva ho bisogno di mettere distanza tra me e quella che è una situazione guardarla dall'alto per vedere le cose da un punto di vista diverso e quindi ho, ho, ho necessità di mettere distanza per elevarmi quindi per, per avere una visione diversa e avere anche la capacità di, di fare questo poi per gli acquari non è difficile allontanarsi, insomma prendere le distanze per fortuna, ritengo che sia una grande dote. La carta successiva è un otto di coppe, questo otto di coppe parla di grande soddisfazione, vuol dire che eh, appunto forse è arrivato il momento di fare il salto eh, che ci permetterà di Uh, avere gloria futura cioè di festeggiare avere motivo di grande festeggiamento di soddisfazione se siamo in coppia e quindi raggiungiamo il nostro amore eh, sarà di sicuro un'unione fortunata se, se decidiamo di fare il grande salto di trasferirci sarà una scelta azzeccata Uh, diciamo che queste carte uh, prevedono un anno uh, sì con dei cambiamenti ma uh, diciamo che si gioca abbastanza sul sicuro nel senso che saranno dei cambiamenti molto molto positivi che ci daranno grande soddisfazione vediamo le carte del destino eh cavolo carte del destino non fanno che confermare perché uh, l'unicorno ha lato la carta le recita così lo spirito libero splende nei cieli senza nubi quindi già parla allora intanto uh, due esseri alati che ci parlano di elevazione di uh, volo di prendere il volo secondo me è anche a 360 gradi è arrivato il momento di spiccare il volo di se abbiamo un sogno un, un progetto è arrivato il momento uh, qui parla anche di um, trarre di fare affidamento su quelle che sono le nostre ispirazioni, sui nostri sogni eh, parla anche di un momento spirituale molto intenso dove appunto potremmo Um, ricevere quest, questa elevazione avere questi pensieri essere avvicinati um, essere persuasi a, a, ad assecondare questo nostro lato di dove sentiamo altruismo amore universale dove sentiamo veramente vibrare la nostra anima e questo potrebbe portarci a fare una serie di uh, incontri di, di uh, perseguire obiettivi totalmente nuovi che in questo momento magari neanche ci pensiamo Uh, se lo sentite nella pancia e nel cuore affidatevi perché veramente sono tre carte che parlano di grande successo e di cambiamenti importanti a partire uh, dal proprio, dalla propria anima quindi uh, dalla propria elevazione quindi sono carte molto significative e molto molto belle quindi poi sarei, sor, sarò curiosa di sapere uh, da tutti gli acquari come sarà andato l'anno 2019 allora, io vi ringrazio per essere stati qui con noi, eh, quindi eh, ringrazio per tutti gli acquario che hanno seguito queste previsione, vi do appuntamento per eh, l'ultimo video eh, dove ci occuperemo del segno dei pesci, eh, quindi a nome di Iris a nome di Astro Center Italia, grazie per averci seguito, al prossimo video, ciao!